Yeah. Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Come avete visto, oggi la puntata è iniziata in un modo un pochino particolare, mm -hmm. con un bellissimo video, perché è la giornata del Earth Day! Brava, Giada, hai detto benissimo, è la giornata dell'Earth Day! Che cos'è? Come che cos'è, Johnny? Non lo so, non me l'hai detto! È, è la giornata della Terra! Ah, ok, ok, quindi in inglese Earth vuol dire Terra, terra. e... e, e... Day Ah day day vuol dire giorno Giusto giornata. È la giornata della terra A questa iniziativa partecipano 193 paesi in tutto il mondo uh, E un miliardo di persone Tantissime. E serve a ricordare quanto è importante tutelare il nostro ambiente e rispettarlo Sì, tutelare il nostro pianeta, giusto um, Giada, mi è venuta in mente una cosa um, Terra, mm. roccia, cristallo e dai, unisci i puntini Cosa stai dicendo? E fai una magia Johnny, ma questo è un artitano. Ecco perché ti dicevo roccia, cristallo, terra. Adesso ho capito. Ah, dovevi ma... unire i puntini. È bellissimo. Hai visto? E, e, però um, ho portato i due titano della prima serie e della seconda serie per confrontarli. Guarda già no. loro due, ok? Come sono, sono cambiati. Sono cambiati davvero tantissimo. Ma aspetta un secondo prima, prima di guardare i cambiamenti. Maria, Facciamo un unboxing. Ok ecco bravissima Giada con le tue super magie Gianni, Ma mi ha cambiato tantissimo allora, allora allora, andiamo per gradi lui non è più lord titano no, è sempre lord titano però è alfa lord titano okay? ok allora lui è diventato molto più forte grazie all'energia alfa ok, che lo ha potenziato e pensa che ha assorbito dentro di sé l'essenza del suo elemento il cristallo infatti e infatti vedi... si vede tutto cristallizzato esatto lui è diventato un gigante quindi immagino grandissimo enorme muscolosissimo mi fa... immagino Fatto di rocce cristallo, già da. Ma è possibile che ti devi innamorare anche adesso? Eh, ma è sempre più forte. Quindi... Eh, sì, eh, sì, sì. Ah. Pensa che i nemici, i nemici non possono scalfirlo, cioè, immaginali, non possono. Come fanno? Eh, perché è fortissimo. È fortissimo. I suoi attacchi sono terremoto impetuoso, esplosione polverizzante. È pazzesco, è pazzesco, è troppo forte Allora, guarda che bello È diventato anche più alto È diventato più alto, <ride> più, più grosso Più muscoloso. Cristallo Ha cambiato anche il colore, hai visto? Che poi tu, tu mi dicevi che il cristallo comunque è una materia molto forte, vero? Eh sì, è la pietra Perché più io, forte io pensavo che fosse una, una cosa molto fragile, ti ricordi? È invece no è, invece è vero, no è vero, è vero, è vero Wow, sono veramente fantastici insieme Facciamo un combattimento? Eh, però tu ne hai due Vabbè, questo lui è più forte, eh, quindi eh, te allora, lo tengo io Facciamo così, aspetta un attimo Salimi sulle spalle. <ride> okay. Ma cosa fai? E eh, così divento più alto di te. Pronta? Allora, sì. Prendi questo. E io mi scompigo con un solo pugno. No, tu non usare l'esplosione polverizzante. eh. Ok. E perché? Perché no. Perché se la faccio vinco? <ride> sì. Esplosione polverizzante? No. Sì. Ho detto di no. Io me li prendo e ci gioco da solo. No, ma John, ma così non va. invece sì. Andiamo avanti, va. Esplosione polverizzante. Ciao Sandro! Alessandro! No! Ciao! Come stai? Bene! Stai bene? Wow! Ma sei contento di essere al Gormiti Show? Ma hai visto una maglietta che ha? Eh sì! Cioè chi è? Chi è che è su Icor? Sì! Ah sì? Eh vedi! Che, che sono superforti e gormiti, cosa l'ho indovinato? Ma facci vedere un po', che cos'hai lì hai il braccione degli elementi? Guarda dietro! Ha posizionato tutta la sua collezione, c'è anche la torre Vai, muoviti nella tua stanza, facci vedere, facci vedere tutto quello che hai Quante cose ha sul divano, Ho visto, ho visto? Ne hai? Eh, vi dico qua quanti ne ho? Sì, sì, sì, sì, sì siamo curiosissimi 107 Eh! Oh. 107. 107! Ma così tanti? Ma quanto tempo hai impiegato a contarli tutti? Un'intera son giornata! Sono tantissimi! Col papà? Ah, col ok, papà hai, Sì, ti, ti Il papà ha ti aiutato. ha aiutato? Ma hai un papà super gormitico, vero? Sì! Gioca con te! Io, secondo me il tuo papà sì. gioca con te! Secondo me hai inventato delle bellissime storie con tutti quei gormiti! Vero? Sì! Ma sì. facci vedere un pochino che cos'hai, che tipo, o cosa giochi di tipo più... Tipo sul divano? Cosa c'è sul divano? Che noi magari dalla tv riusciamo un po' a vedere, ma non nello specifico. Sì, Dei... Dei... ah, queste okay. cose qua per, wow. per colorare, giusto? Sì. C'è tutti i disegni da colorare, poi vediamo che cosa c'è anche là. C'è il puzzle. È un eh, non lo so, c'è un puzzle. Anche a me sembrava un puzzle, no? Sì. Sì? Ti piace fare i puzzle? Wow, che bello! Memory. Vediamo, vediamo. E questo è ah, il memory. memory! Io sono fortissimo No, è bellissimo il memory, il memory dei gormiti. Bellissimo. Ma dici un po', qual è il tuo personaggio preferito dei gormiti? Eh, un attimo, eh? <ride> sì, sì. Sì, eh, si deve, deve sistemare. È tutto il tempo. È il... sol Il... il, son, eh, il titano. Ah, oh, il, tita il titano. Ma come lui. Hai visto come ce l'abbiamo grande qui? È più alto di noi, è più e, alto, è, alto di Johnny. Io non eh, ci arrivo. So. Eh, ma perché è fortissimo. Eh. È Deve alto, alto, è alto il titano degli elementi. È alto. Eh. Ma cosa tanta, fai? Tanta, Inventi tante delle tante. belle storie. Oh. Guarda poi. Oppure la Guarda. tazza e la no. penna eh, wow. Ah, quello è titano? No, è il Carrion, scusami, giusto? Sì Che era nascosto dal lido No, Bellissimo. che bello, C'è cioè pure la penna Così quando vai a scuola puoi fare tutti i compiti così I compiti col super gormitici, eh, giusto Poi, E la tazza per far colazione, giustamente <ride> e, e merenda Wow, ma, ma Cioè veramente è una collezione super Bellissima Poi vedo anche i bracciali degli elementi Esatto Tutti, tutti e due ne Tutti e due, tutti e due Fantastico non ti manca niente te, o ti manca qualche personaggio che vorresti? Sì. Chi ti manca? La Iscador. Uh, I i fantasmini. I, I Darkan? Ah, i Darkan. Oh, sì. I Darkan, che adesso ci sono i Dronok. Eh sì, ci sono altri cattivelli. Mm -hmm. La Iscador ce l'hai? Sì. Eh, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Eh, ma lui ha tutto, guarda con tutti quei gormiti lì, vuoi che non ce l'abbia? Ma tu lo guardi il gormiti show? Sì. Domanda: Sì. E cosa ti piace di più nel gormiti show? Quale parte? Ovviamente quando vinco contro di te, eh, Giada. No, guarda so... che io alle volte vinco, ma non è Alle vero. volte vinco, sì. Vinco, vinco sempre no. io, v vero? No. vero? Vero? Non sempre, qualche volta. Vero? Che vinco vinco se... anch'io. Non è vero? Sì. Mai. Sì, invece. Chi è che vince sempre, Gianni o Giada? Tutte e due. Oh, vedi, eh, bravo. Vabbè, perché è stato carino, è stato, stato carino. gentile, è stato. va bene. Allora il tempo sta per scadere, Giada sì. perché noi dobbiamo. Vuoi dirci qualcos'altro prima di salutarci? Vuoi dirci una cosa che ci rimarrà per sempre? Qualsiasi cosa? Eh, quando ci sono le puntate nuove, eh. Lì presto bisogna a Bisogna seguire. Sì, aspettare, bisogna aspettare. Esatto, bisogna aspettare perché e le, poi, novità, poi arrivano, le novità Le eh? novità sono sempre in arrivo. Eh. Tu continua a guardare il Gormiti Show perché le novità sono sempre qui. Niente, allora noi ti salutiamo però in un modo molto speciale. Ci dobbiamo abbracciare virtualmente. Ok. Dato che non possiamo farlo dal vivo perché siamo un pochino lontani, quindi devi aprire le braccia... Come facciamo Con noi? noi? Apri, apri, e poi le chiudiamo. E splin, ciao! Così noi ci stiamo okay. abbracciando. <ride> noi ti salutiamo ti mandiamo un bacione. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao, Ciao, ciao. ciao. ciao Alessio. Ciao. Ciao. ciao. ciao. Come stai? Come va? Bene. Bene. Sei, sei contento di partecipare al Gormiti Show? Sì! Ma hai visto che bello che è? Hai visto quanto è bello il titano degli elementi? Guarda quanto è grande e alto! È altissimo! Pensa che noi non ci arriviamo neanche a toccarlo! <ride> è altissimo! Hai visto? Sì! Ah, ma guarda che c'è la maglia dei gormiti! Oh, fai, fai un passo indietro così la vediamo! Fai un passettino indietro! Eh sì, eh wow, sì. sei proprio super gormitico, ma facci vedere un po' quanti. Vediamo gor... che hai un sacco di gormiti, li dico. Facci vedere eh? un po' quanti ne hai, vai, vai, raccogli. Oh. Hey. Wow. wow, guarda quanti, ma dove sei? Vediamo anche i bracciali degli elementi. Ah, lì. Sì? facci vedere qual è il tuo preferito, quelli con cui giochi di più. Vai, vai, raccontaci, parla con noi. Allora. questo qua. Ah, quello è il bracciale. il bracciale per invocare che sarebbe poi il guanto alfa, ti ricordi sì. che poi c'è stata l'evoluzione, poi abbiamo il bracciale Mecha, lo vedi? Cioè... Sì, che è lì, e ma, guarda qui, sembra che è un esercito! Ma qual è il tuo preferito? Glielo stavo per chiedere ah, sì. io, <ride> qual è, ne hai uno preferito? quello che ti piace il di più il titano degli elementi ah è eh, perché è fortissimo eh, lui è il signore dei signori dei gormiti è quello che ha creato tutto questo. ha scelto proprio bene eh, eh, sì, eh sì ti piace signore, il, il signore degli elementi il titano degli elementi eh sì piace molto anche a me pensa che sai qual è il mio preferito? vediamo se lo sa so. Carrion Bravo E il mio? Il tuo non lo sa nessuno Non è vero Titano Electrion Ah È ah, eh, che li sa benissimo Uno segue Gormiti Show, Lo segui proprio bene Tra l'altro Siccome adesso c'è la nuova serie no? Io gli ho chiesto prima Giada Giada Ma di chi ti sei innamorata questa volta? Perché prima è Lord Titano Poi Lord Electrion Ma loro comunque Gli vogliono lo stesso molto bene Non è che Io ho una sensazione Non è che ti piace Lord Sol? Eh secondo te chi lo sa secondo, vedremo vedremo nelle prossime puntate secondo te Ale? secondo me sì eh, eh, vedremo adesso se, io non voglio ancora dire niente anche se me, prima eravate lì eh, tu Lord of i no, bacini bacetti no, non è vero non dire queste cose <ride> Vai, poi <ride> cosa? facci vedere un po' cosa hai nella tua collezione dai dai facci vedere ci sono delle torri là vero? sì c'è la, la torre che sono un po' lontane c'è la torre Mecca sì poi? La Iscador ce l'hai? Sì. Eccola. Ah, la vedo, so. Ah, eccola dove era, là sopra. Wow, è tutto. Wow. Puoi fare delle storie super gormiti che puoi inventarne tantissime. Ma tu giochi con la mamma o il papà, magari con le sfide. Sai, sai che io già la facciamo le sfide, vero? Sì. Sai chi vince tra noi due, vero? Johnny. No, eh. mm. <ride> no, ma vinco anche ogni tanto, ma, dai, no, qualche ma, volta Ma Giada, ti... ma non è vero Ma perché tu bari? Ma perché devi dire le cose ai bambini che non sono Perché, perché secondo me sì, lui fa qualche trucchetto ma che Prepara trucchetto? le bustine ma giuste e poi mi dice già, devi ne fare la seconda Ma che cosa, vinco perché sono bravo, io mi alleno, tu no Non è vero, mi alleno Tu stai giro. a mangiare i gelati e le pizze Io mi alleno no. a fare le speed Quindi, stavamo dicendo La tua collezione super gormitica Poi chi è che ti piace? Elios. Ah, Elios. Ma eh, mi sa che sceglie proprio super forti lui. Eh beh, eh, eh, beh, eh beh. Sì, per forza, Elios. Lord Carrion. ti piace, vero? Ha fatto una faccia uh, un pochino... Eh, un pochino, eh? Anche più di... Non tanto. tanto? Puoi dirlo, eh? Puoi dircelo. Puoi dirlo, eh, se non ti piace, eh? Non mi piace tanto. Ah. <ride> Vabbè, alla fine l'ha detto. Sì, ma... <ride> ma... tu lo guardi il Gormiti Show? Sì! Ma lo sai che puoi anche partecipare facendo i disegni, scrivendo delle dediche, oltre a partecipare così nella live con noi? Ma l'avevo mandata la foto! Ah, eh, perché noi magari ne abbiamo visti tanti tanti, forse non ci siamo ricordati, però è vero, evidentemente l'hai mandata Allora lui sa tutto, Giada, del Gormiti Sì, super informato super informato Allora, il, il tempo sta per scadere, Giada Vuoi dirci qualcosa? Sì. Una, raccontarci qualcosa di gormitico? O se vuoi salutare qualcuno, se, vuoi, se salutare... vuoi dire qualcosa dei gormiti Dai, diccelo così, poi rimarrà per sempre tra di noi Vabbè, niente, Giada, è l'emozione eh è l'emozione. sì, è normale Va bene, allora noi ti dobbiamo salutare e, perché il tempo è scaduto. Ma c'è niente no qualcuno che voglio salutare Ah, ah. Eh, ci stava pensando allora ah, okay. Dici, dici, chi vuoi salutare? Uno che si chiama David, un altro okay. che si chiama Mattia, Matteo e Leo quindi salutiamo ah, okay. David, Mattia, Matteo e, e Leo. Leo, ok li salutiamo anche noi in questo modo, ciao. abbracciamo e apriamo le braccia, apri le braccia con noi, Ok. bravissimo, e grande grande e le... adesso stringiamo forte così ci abbracciamo virtualmente. Noi ti salutiamo, ti mandiamo un super abbraccione, Ciao ciao! Beh stare con voi a noi piace davvero tantissimo E partecipare è davvero facile Basta che andate sul sito gormitishow.com E seguite tutte le istruzioni E mi raccomando eh, candidatevi in tantissimi Perché vi vogliamo tutti qua Vogliamo conoscervi Ma adesso Johnny è arrivato un momento che ci piace moltissimo è Il momento della bacheca, bacheca gormitica. Ci sono arrivati due bellissimi disegni da parte di Francesco E anche sì. una piccola dedica Leggo leggo Ciao Gianni e Giada sono contentissimo di vedervi ogni volta su YouTube Spero che mandiate il mio disegno in una delle vostre puntate Ciao Francesco hai visto desiderio esaurito eccolo qua wow tra l'altro bellissimo disegno c'è scritto Johnny Ciao ho disegnato Nuclear, Johnny e Giada un bellissimo fumetto anche nell'altro eh, si sei impegnato via. davvero tantissimo wow, wow. grazie mille per averci rimandato. grazie ti mandiamo un gorma abbraccione Giada, niente, i nostri amici, se vogliono mandarci i loro disegni, tutto Sì, basta che vadano sul sito gormitishow.com e inviano tutto quanto lì. Giusto, è finita la puntata, cosa devono fare i nostri super amici? Continuare a seguirci sui nostri social, vediamo se li sai. Eh, sono Facebook, Instagram, il nostro canale ufficiale di YouTube, poi devono mettere eh, tantissimi eh, like, condividere il video e... E salutarci. E salutarci, <ride> eh sì, eh, sì. Un saluto da... Gianni. E Giada. Ciao. Ciao.